Io sono Erika Giannettoni e vivo qui da 24 anni. Qui vicino c'è un forno che mi ricordo benissimo mia mamma faceva il pane e da quando sono venuta a abitare qua ho voluto provare a farlo anch'io. Bisogna avere il lievito madre. E poi eh, si mette la farina, si mette giù questo lievito madre, pian piano si aggiunge acqua, si comincia a impastarne un po' e si mette sul, sul tavolo. Poi si continua con l'acqua finché è finita tutta la farina. E poi si taglia e si fanno le pagnotte, eh, una certa grandezza, dipende come lo vuoi fare. Una volta appunto sulla pagnotta facevano la croce, adesso noi non la facevamo, facciamo più, ma mia mamma mi ricordo, penso come benedire il pane, penso che significava quello la croce. E il forno bisogna cominciare, a, se inforniamo verso le quattro, la una, così bisogna cominciare a mettere legna, a scaldarlo pian piano e ti accorgi che è pronto quando tutto l'interno diventa bianco. E mia mamma davanti c'è un, un sasso, un'apertura dove c'è la porta, mia mamma metteva la mano sopra, da lì capiva se era caldo abbastanza. E, e una volta si faceva appunto questo pane, specialmente in occasione delle feste patronali, perché poi dopo la festa, la processione, tutto c'era l'incanto fuori dalla chiesa e si portava il pane, che andava a ruba esattamente. <ride> Ma qui c'è la festa patronale, eh, inizio luglio fanno la festa patronale, il, luglio, il 26 luglio Sant'Anna, che qui a Gerra è molto sentita, perché proteggeva chi andava sulle, sugli Alpi che cadevano nell'acqua o così. Il pane eh, si cercava di farlo il giorno prima della festa perché non puoi portare il pane vecchio di tre giorni. Quindi si faceva magari il giorno prima e poi la domenica che c'era la festa si portava questa pagnotta o magari anche più di una. E anche negli ultimi anni mi ricordo che più di tutte le altre cose che c'erano il pane veramente andava a cifre alte e tutti i soldi che poi andavano alla chiesa.